E se potessi migliorare drasticamente gli effetti negativi della tua postura scorretta? Forse non sai che il campo gravitazionale influenza la nostra postura e può essere causa di molti dolori cronici. Al contrario del pensiero comune, il corpo umano è stato costruito per vivere in ambienti asimmetrici e scoscesi. Non ambienti piani, come siamo abituati oggi. Per questo il cervello gestisce la forza di gravità in maniera scorretta, dando segnali sbagliati al corpo. Tutto ciò può portare a patologie anche gravi. Dopo anni di ricerca guidata dal dottor Pacini, Postural ha creato Spin Up, il calzario tecnologico che permette di ricreare le condizioni ideali per un corretto assetto posturale. Indossare Spin Up equivale a fare una continua e personalizzata micro-ginnastica posturale durante il suo uso. E se già fai ginnastica posturale, non c'è problema. Spin Up ti permette di incrementare, nel tempo, l'effetto positivo del lavoro svolto dal tuo professionista. Grazie alle sue levette speciali, è possibile personalizzare il livello di pendenza di ogni calzario, migliorando velocemente la posizione baricentrica. Con Spin Up, i benefici della ginnastica posturale portano il corpo a ritrovare un benessere mai sentito prima. Sono già decine i casi di soluzioni a problemi anche gravi. Come puoi applicarlo al tuo caso specifico? Puoi acquistarle direttamente ed usarle in autonomia utilizzando le istruzioni attraverso uno dei consulenti Postural più vicini. Clicca qui per scoprire come puoi ordinare spin-up con un prezzo speciale riservato.